Barbara D'Urso nuovo fidanzato? Il gossip si scatena, ecco chi è. Barbara D'Urso colpisce ancora, il nuovo fidanzato è Stefano Sala. Avevamo lasciato Barbara D'Urso felicemente fidanzata con Gerard Butler. Sembrava una storia seria. Di quelle romantiche che fanno sognare a occhi aperti e invece leggiamo se Huel Pais che la conduttrice di Domenica Live e pomeriggio 5, come una bellissima farfalla variopinta che vola di fiore in fiore, avrebbe un nuovo fidanzato. La vulcanica sessantenne non si ferma mai. È una vera forza della natura. Anzi in amore la si potrebbe definire un autentico tornado. Gossip Barbara d'Urso fidanzata con un bellissimo e giovane adone tutto italiano. Apriti cielo del gossip. Si è aperta subito la caccia al nuovo adone che ha fatto battere forte il cuore di Barbarella, chi è il giovane fortunato prescelto dalla First Lady di Domenica Live? Svelato l'arcano?. Il nuovo amore di Barbara è Stefano Sala, un giovane modello di 27 anni che ha sbaragliato il rivale Gerard Butler con il suo fascino mediterraneo e la sua innegabile bellezza. Cosa avrà spinto la bella conduttrice a mettere da parte una storia promettente, per imbarcarsi in una nuova liaison?. Forse il desiderio di essere corteggiata da un uomo che ha preferito Barbara, invece delle tante ragazzine che spasimano per lui. Gossip News Ultime notizie Barbara D'Urso. Bisogna riconoscere che Barbara segue i suoi sentimenti, senza preoccuparsi dei commenti degli altri. Prosegue per la sua strada, prendendosi quello che di bello la vita le offre, senza curarsi dei commenti al vetriolo che quasi quotidianamente le vengono rivolti dai suoi hater. Lei ascolta solo i commenti entusiastici degli ammiratori e ce ne sono veramente tanti.